Sì, siamo di nuovo in diretta, questa non l'ho neanche annunciata su Twitter, perché è una diretta un po' particolare, la diretta, una diretta da, da ultimo giorno di lockdown, ora riprenderà lentamente la vita normale e voi non sarete più agli arresti e non sarete più costretti ad ascoltarmi, quindi devo cogliere questa importante occasione per fare esattamente la diretta che un politico non dovrebbe mai fare perché non vi parlerò di politica vi parlerò di matematica e vi spiegherò delle cose che a voi non servono assolutamente a niente però Faccio pace con la mia coscienza, considerando che non vi sto obbligando a seguirmi. Potete farlo e potete anche non farlo. E quindi chi resta, resta perché vuole restare, tant'è che qui non sto neanche cercando il numero legale. Siamo sotto i mille ma va bene così, secondo me meno siamo meglio è, anche perché se siete tanti fate rumore e io ho bisogno di silenzio per quello che sto facendo. Allora, la premessa è che è tornata la bella stagione, quindi il caldo, e quindi più del solito bisogna accordare lo strumento. Allora, volevo farvi vedere come si accorda lo strumento, perché secondo me è un'interessante metafora di tante altre cose delle quali devo occuparmi tutti i giorni. Ah, la tastiera il deposito dei miei Albertini li tengo nascosti qua per evitare che il gatto se ne appropri dunque non so se sapete che fin dal tempo di eh, Pitagora, Pitagora Pitagora aveva scoperto i rapporti armonici che cosa sono i rapporti armonici? sono dei rapporti molto semplici già comincio a parlarvi di numeri per esempio Pitagora aveva scoperto che se dimezzi una corda e quindi non so invece di una corda di 2 metri la riduci a un metro la corda di un metro vibra al doppio delle vibrazioni della corda di 2 metri cioè più accorci la corda più si alzano le vibrazioni uh, se prendi questo, questo, questo rapporto, il rapporto del doppio delle vibrazioni, è quello che i musicisti conoscono come un intervallo di ottava, cioè quello che va per esempio da questo Do a questo Do. Si chiama ottava perché fra un Do e un Do ci sono appunto otto note, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, le ho contate bene. Un altro rapporto interessante è quello di quinta, quello fra il Do e il Sol. Questo si basa non sul rapporto di 2 a 1, ma sul rapporto di 3 a 2. Eh, poi il rapporto di 4 a 3 definisce un, un altro intervallo, che è la quarta e via dicendo. Questi rapporti, i rapporti armonici, hanno importanza nella musica, perché appunto se tu Dimezzando la corda, ottieni l'ottava, prendendo uh, i tre mezzi, ottieni la quinta, ma hanno anche un significato più ampio, anche in altre arti sono utilizzati, per esempio sono utilizzati in architettura. Nel Rinascimento, quando si riscopre la filosofia greca, e si inizia a ragionare in termini scientifici sulla musica e sull'architettura, cioè inizia tutta la stagione dei grandi trattati, eh, anche in architettura eh, si scopre l'uso dei rapporti armonici. Un esempio tipico da manuale, basta Wikipedia per studiarselo, è la facciata di Santa Maria Novella, che è costruita e iscritta dentro un quadrato ha il cornicione a metà, eh, il rapporto fra eh, altezza e larghezza del portale è tre mezzi, cioè il rapporto di quinta, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè questi rapporti eh, erano percepiti come armonici, come gradevoli, non solo all'orecchio, ma anche alla vista. È una cosa misteriosa che numeri semplici, abbiano anche, in qualche modo, i rapporti semplici, abbiano anche questo valore estetico. Pitagora su questo aveva elaborato e, eh, in effetti, nel Rinascimento, quando si cominciò a studiare la musica in modo scientifico, ci si appoggiò abbastanza sulle teorie di Pitagora, anche per accordare gli strumenti, che è esattamente quello che farò io adesso per voi, e voi penserete questo è impazzito, ha, ha, ha preso troppo caldo, no, semplicemente mi piaceva, visto che il gemello cattivo vi parla di arti figurative, mi piaceva un attimo introdurvi sul tema delle arti musicali. Perché si impara sempre qualcosa. Allora, eh, il rapporto di tre mezzi, cioè l'intervallo di quinta, è quello sul quale sono accordate per esempio le corde del violino. No? Non so se avete mai sentito accordare un violino. Perché si usa eh, incordare il violino in questo modo? Ci sono tanti motivi, ma uno comunque dei tanti è che... Per l'avere le corde a distanza di una quinta, siccome la quinta è un intervallo armonico molto semplice, un intervallo di tre mezzi, no? eh, è un intervallo che risponde a un rapporto armonico molto semplice, cioè prendi i due terzi della corda che vibra a tre mezzi delle vibrazioni, quindi una volta e mezzo, una volta e mezzo le vibrazioni della nota fondamentale, eh, è anche molto facile da intonare. La quinta... L'intervallo Inter di quinta nella storia della musica, non so se avete presente Così parlo Zaratustra, no? Comincia così, no? Vi ricordate? Di Strauss. È un intervallo mh, primigenio, come l'ottava, proprio perché risponde a dei rapporti semplici. Allora io adesso quello che farò per voi, in diretta, con il bello della diretta, è accordare questa ottava del clavicembalo utilizzando, utilizzando tutte quinte. Utilizzando tutte quinte, naturalmente, se fra di voi c'è un musicista, sa già che cosa succede alla fine, e quindi non deve dirlo a nessuno. Se c'è uno che mi sta chiedendo, ma allora il mess, può anche tranquillamente andare a dormire perché non parlerò del MES. E se c'è uno che dice, non so, tagliati lo stipendio, eh, può farlo, ma insomma la cosa è del tutto irrilevante se uno dice ma la gente muore o ma la gente soffre, lo so e, e però soffrono anche gli artisti e quindi questa diretta in qualche modo è dedicata a loro e ai miei colleghi togliamo un pezzo e partiamo Questa è il La accordo il Re, siccome è una quinta sotto Vibra due terzi, sì, questo è il La che vibra a 415 Hz, 415 vibrazioni al secondo è il La eh, diciamo, che si usa normalmente nella musica antica, in quella moderna è La a 440 vibrazioni al secondo. Comunque, non entro in questo. Sentite che non ho idea di come sia l'audio: l'audio a scatti o funziona? L'audio funziona? Lo sentite? Stasera niente messa, sì, vi sto guardando. Sentite che c'è qualcosa che non va? Benissimo, adesso se lo sentite, rimediamo questa cosa che non va. Ah, Sentite quanto è bella la quinta cura. Qua. Questo intervallo è brutto, non va bene, è una quarta non pura, non so se voi sentite un fenomeno. Sentite che c'è un'onda? Quest'onda che forse sentite, ma non so quanto sia in grado la tecnologia di portare lì, quello che sta succedendo qui, si chiama abbattimento. Quando due note sono in un rapporto armonico puro, eh, si sente un suono stabile. Quando le note non sono in un rapporto armonico puro, perché una è un po' scordata, si sente una vibrazione, che è la risultante del fatto che le onde non si incastrano bene. Questa vibrazione viene utilizzata, è un fatto anche estetico. Per esempio. Negli organi, quando sentite il registro di voce umana, quello che tremola, no? che vibra, viene fatto mettendo insieme due canne che sono accordate quasi uguali e quindi il risultato dà una vibrazione. Ecco, abbiamo la purezza, accordiamo il do so. basso questo do. che avrei usato solo quinte ma la quarta è il contrario della quinta se la quarta sono e do è una quinta sopra è una quarta quindi per accordare un, un re partendo da là posso scegliere quello sotto una quarta sopra ma posso anche scegliere quello una quarta sopra giusta la, la quinta e quando è giusta la quarta è giusta anche ottava fra i due re va bene soldo eravamo rimasti da accordare il mi anche qui andiamo alla ricerca della purezza dell'intervallo a posto sì, accordiamo il sì, anche qui andiamo alla ricerca della purezza, ci siamo, abbiamo accordato tutti i tasti diciamo bianchi tranne uno, cominciamo con i tasti neri allora si Fa diesis Fa diesis, Do diesis Siamo quasi arrivati, eh? abbiamo passato a metà strada. bemolle fa almeno uno di voi sa che cos'è l'inarmonia perché ha fatto un tweet su frase 2 e fase 3 dove la fase 2 era un do diesis e la fase 3 un o fase 1 fase 2 un re bemolle quindi almeno uno di voi lo sa accordiamo il fa E accordiamo il Do, sta messo veramente male, allora, abbiamo accordato tutte le note, quelle bianche e quelle nere, abbiamo fatto tutti gli intervalli giusti i pezzi ci sono tutti sentiamo i due Do oddio non sono uguali è un'ottava veramente molto brutta sentite anche voi che c'è qualcosa che non torna? come in armonia è la stessa cosa è la stessa nota, no, l'armonia non è la stessa nota, l'armonia, vabbè, poi ne parliamo, dai siamo solo 1.200, viva la setta dei comma pitagorici, qualcuno lo sa, benissimo, questi due do dovrebbero essere uguali, perché noi applicando il criterio dei puri e duri, non so, poniamo di Pitagora in teoria musicale, Marco Mori nella teoria eh, politica, abbiamo cercato di accordare una scala, che è un organismo che sembra semplice, ma in realtà è molto complesso, applicando il principio della purezza. Cioè abbiamo... Adesso a parte questa che è sporcata perché c'è una qualche vibrazione sul do diesis, d'altra parte uno strumento è come un figlio, non sta mai bene, ti rompe sempre un po' le palle, però lo ami. Vabbè, questo è un altro discorso, ma applicando questo principio dell'essere dell puri a tutti i costi, non c'è un singolo intervallo di quinta o di quarta preso random che suoni male qua dentro, eppure però quando noi facendo tutto il giro arriviamo da un do a un altro do, sentiamo una schifezza. Da che dipende questa schifezza? Questa schifezza dipende dal fatto che, come vi ho detto, i due do in rapporto di ottava sono in un rapporto di 2 a 1. Mentre io, per, accordando per quinte, ho usato sempre implicitamente il rapporto di tre mezzi. Ora, attenzione, rullo di tamburi, nessuna potenza di tre mezzi è uguale a una potenza di due. Cioè andando avanti quindi per quinte non si riescono ad accordare le ottave. E se tu vuoi conservare la purezza delle ottave, che è abbastanza importante perché... Sentite che bello accordo di Do maggiore. Fa schifo, eh? È come ascoltare una dichiarazione di voto di Perilli. Con tutto il rispetto per il collega. C'è qualcosa che non va. Quel qualcosa che non va è appunto questo fatto fisico-matematico che vi ho spiegato. I rapporti semplici, cioè... 2 su 1, l'ottava, 3 su 2, la quinta, 4 su 3, la quarta, 5 su 4, la terza maggiore, sono eh, eufonici, ma non si parlano, ognuno è bello a modo suo, ognuno ha la sua idea. Allora, qui inizia piccolo intermezzo politico. Nel senso che, per esempio, io potrei a questo punto scegliere la strada di privilegiare l'ottava. L'ottava devo privilegiarla perché non ha senso fare una scala che parte da un Do e arriva a un Do così diverso. Allora, per esempio, potrei decidere che, vabbè, faccio tornare insieme queste due note. Devo abbassare il Do acuto perché è troppo acuto. trovato più o meno la purezza dell'ottava tutto bene, ma allora che cosa succede se adesso io da questo Do acuto che è accordato con il Do grave vado a cercare la quinta per esempio facendo Fa, La, Do succede una schifezza cioè nella vita non puoi avere tutto o hai le quinte non fate battutacce o hai le ottave la vita di un musicista è un perenne compromesso come vedete anche una scala musicale rifacendoci a quello che diceva Rilke sulla perforazione del cuore del capocaccia è indiscrivibilmente particolareggiata ci sono tante cose che voi <ride> diciamo, non sapete di come funziona una scala musicale non tutti, molti vedo che sono preparatissimi e lo so perché alcuni di voi li conosco non so se in questo momento è connesso il figlio di uno strumento minore vediamo se c'è sicuramente per controllare l'ottava vado una terza sotto il controllo ma, ma per favore il professionista sono io stai zitto stai tranquillo adesso ti spiego ma cioè no, non c'è una cosa che io faccia, che voi professionalmente, che voi, che voi pen non pensiate di potermi insegnare. Ma questa cosa è fantastica. Guardate che se io vengo a casa vostra e eh, diciamo voi non so, mi fate il sugo della pasta, io non vi spiego come farlo. Anzi, vi chiedo come lo state facendo, magari imparo qualcosa. Provate anche voi a seguire, ad arrivare diciamo, dove voglio portarvi, se riuscite ad arrivarci. Alcune migliaia di persone ci sono riuscite ma sono una frazione infinitesima della popolazione italiana. Io sono qui con grande pazienza a spiegarvi una cosa. Allora, torniamo a dove eravamo, cioè al fatto che se uno va avanti per quinte pure, non avrà le ottave pure. Vi ho spiegato la radice matematica del problema. Se vai avanti moltiplicando rapporti di tre mezzi, non otterrai mai un eh, numeratore che è il doppio del denominatore funziona così e allora che si fa? e allora bisogna trovare una mediazione bisogna decidere che cosa è più importante per te che sia bello da ascoltare questo è quello che si è fatto per tanti anni fino a che, diciamo così non ha prevalso la borghesia e l'uno vale uno l'uno vale uno Insomma, a un certo punto si afferma nell'Ottocento e a quel punto si decide che tutte le note della scala sono uguali, nel senso che sono a uguale distanza l'une dalle altre, e si divide questa sonatura qui fra il Do basso e il Do alto si chiama comma, lo si divide, lo si spacchetta su tutte e 12 le note della scala. Quello è il cosiddetto temperamento equabile. Ma per molto tempo la mediazione fra le note della scala è avvenuta secondo altri principi. Per esempio, oggi, siccome poi se, se la salute m'assiste vi, vi suona anche una cosa del, del 600, nel 600, fine primo 600, questa idea che tutte le note fossero uguali ancora non era venuta in mente a nessuno. Alcune note erano più uguali degli altri. E allora che cosa si faceva per, diciamo, ricomporre, questa frattura interna fra la purezza della quinta e la purezza dell'ottava. Si accordava in un altro modo, che adesso vi racconto. si partiva dalla terza la fa. Si accordava la re ma non lo si accordava puro la quinta si stringeva un po poi si accordava la quarta re sol Ma non si accordava pura, la si allargava un po'. Poi si andava sulla quinta, sul do. Ma la quinta non la si accordava pure la si stringeva un po'. si aveva una quarta un po' larga. In questo modo si distribuiva quello scarto fra i due Do che vi ho fatto vedere prima, cioè quello scarto derivante dal fatto che la chiusura del, del circolo di tutte le quinte non è perfetta, si distribuiva su quattro intervalli. Ovvero, ognuno di questi si caricava un quarto della bruttezza di quel rapporto fra Do e Do che avete sentito prima. Questa era la mediazione, il punto di caduta scelto nella musica del Tardo Rinascimento, abbandonato il sogno pitagorico e del primo barocco. Un compromesso. Tutte le altre note come si accordavano? Tutte le altre note si accordavano in terza cura, quindi... Re si bemolle. Re fa diesis. In terza pura partendo dalle note accordate, no? Quindi dal re accordi. Il si bemolle fa diesis. multimassal Çevir SORR-x accordo il do diesis che fa questo, questo bastardo che fa questo suono eccolo qua e abbiamo quasi tutto eh? perché dunque e rimane il si sì naturale di accordare che produce degli accordi molto eufonici quanti siete? 1300 perché qualcuno si aspetta che io parli di mess non parlerò di mess andate a dormire alcune tonalità in questo Due tonalità in questo modo di accordare sono molto belle le altre fanno veramente schifo. Perché? Perché eh, abbiamo deciso di raggiungere un compromesso politico tale per cui quella differenza che c'è fra il do di partenza e il do di arrivo del circolo delle quinte, quel comma, abbiamo deciso di spalmarlo solo su delle 12 possibili note e quindi naturalmente quelle che rimangono fuori da questa ripartizione possono trovarsi un po' fuori centro rispetto a quello che ci aspetteremmo vi faccio capire cosa intendo dire questo accordo lo sentite che fa schifo? io non ho idea di quale sia l'audio se voi foste qui lo sentireste questo fa schifo questo è molto bello. Il lavoro che ho fatto nel dividere il comma fra le quattro note si chiama temperamento. Che cosa significa temperare? Significa eh, mediare, moderare, addolcire. Addolcire che cosa? Addolcire la purezza della quinta. Tu hai quattro quinte, la re, sol, do, la mi. Che decidi tu che siano un po' meno belle, cioè che diciamo, non siano nitide pure, perfette. Ecco, questo è un esempio di temperamento. È una scelta estetica, è una buona metafora della scelta politica. Quando non puoi avere tutto, scegli di avere un po' e un po' lo puoi ottenere in tanti modi. Eh, qui, per esempio, su questa tastiera, scegliendo come compromesso come mediazione e il medio tono, abbiamo deciso di avere un bel Do maggiore, anche un bellissimo Re maggiore, ma un orrendo La bemolle maggiore. Apro e chiudo una parentesi per dirvi che il La bemolle maggiore, naturalmente, quando questo temperamento veniva usato e era una tonalità del tutto inutilizzata. Poi, con lo svilupparsi dell'estetica musicale, con lo svilupparsi della tecnica di costruzione degli strumenti, con la curiosità dei compositori di andare a ravanare un po' più nella parte nera della tastiera, con tante cose, con lo eh, svincolarsi dalla eh, musica vocale quindi considerare estensioni più ampie, insomma poi piano piano piano piano tutto è andato evolvendo ma non vi posso spiegare tutta la storia della musica in una diretta quello che volevo spiegarvi è che cosa significa temperare un clavicembalo come è fatto cosa succede se non lo si fa succede che i due do non si parlano e con quest'altro si parlerebbero ancora di meno e' un possibile modo di farlo, di fare questa mediazione, che è appunto l'accordatura del medio tono. Una volta che uno si è sistemato questa parte, poi si accorda tutte le ottave. ello il sol maggiore del perché Nell'accordatura pitagorica, ma anche nell'accordatura temperata, la terza è un po' troppo aperta e questo esteticamente è sgradevole. Cioè è un po' come sentire in televisione un politologo che, che confonde un DPCM con un DL, cioè sono quelle cose che se non le sai non ti danno fastidio ma quando le sai apprezzi il valore dell'ignoranza che ti preserva da tante sofferenze. Io ve lo dico con tutto il cuore. Adesso andiamo un attimo su perché mi servono un po' più di note se vi voglio suonare qualcosa. <susurra> farvi riflettere su una cosa, no? Voi pensate che shock culturale deve essere stato per quelli che a Firenze nel primo Cinquecento, a metà Cinquecento, eh, ragionavano di teoria musicale, per esempio, non so se lo sapete, ma Vincenzo Galilei, il padre di Galileo Galilei, era un, un grandissimo teorico eh, musicale, no? Voi pensate che shock deve essere stato venire a patti con il fatto che dovevano rinunciare a qualche quinta pura. Cioè che se volevano fare le cose, se volevano fare musica, la teoria di Pitagora, che era tanto bella, tanto nitida, poteva essere espressa con numeri semplici, aveva anche un suo eh, richiamo intuitivo, purtroppo dovevano contaminarla contaminarla con la realtà. È un po' come quelli che eh, oggi eh, sono ancora ancorati all'idea, non so, che la moneta sia una merce e che il suo valore dipenda dalla scarsità e che, eh, diciamo così, obbedendo a questo dogma che può avere un suo senso, perché, mh, ma che non ha un riscontro nella realtà perché la moneta si stampa, obbedendo a questo dogma rischiano di far del male a se stessi a noi cioè le teorie sono una cosa molto bella ma la pratica è una cosa un po' diversa la bemolle fa sempre schifo sol è sempre bellissimo ma se andiamo su fa diesis maggiore fa schifo ma fa maggiore è bellissimo eccetera eccetera Intanto ti devi sciacquare le orecchie no? con dei suoni che non c'entrano niente, perché tanta purezza stanca, no? Che è poi è il motivo per cui su Twitter ho bloccato Marco Mori, cioè io... E troppi altri ne seguiranno. che ce l'abbiamo quasi fatta un'altra <susurra> cosa che dipende da come è fatto l'orecchio più va in su e più è difficile sentire se due suoni si parlano, sono d'accordo fra loro. Perché naturalmente, come sapete, noi riusciamo a percepire fino a un certo livello di frequenze, poi ci sono gli ultrasuoni che non sentiamo. non si può suonare con, con questo tipo di temperamento bene ci siamo eh Così. abbiamo rimesso le cose a posto o per meglio dire quasi a posto perché a voler fare le cose per bene vi faccio vedere un'altra cosa che forse non sapete ma il clavicembalo ha degli accoppiamenti cioè con lo stesso tasto Questo oggetto qua, che adesso vi faccio vedere, non so se riuscite ancora, ecco, vedete che c'è una specie di pennina sotto un feltrino, la vedete la pennina? Feltrino non quello di ieri sera, è un feltrino vero, cioè di feltro, non di boria. Ecco, vedete che c'è un, su questo, questo listello di legno, vedete uscire una penna, e sopra c'è un, un feltro la penna è quella che pizzica la corda il feltro è quello che la fa stare zitta quando torna giù, altrimenti se non ci fosse il feltro mentre suoni sarebbe tutto un minestrone naturalmente oh, uh, con un tasto in realtà tu se vuoi puoi pizzicare due corde perché non so se avete visto che operazione ho fatto fuori campo ma si fa questa, lista, questa fila qui di, di, di salterelli può essere fatta scorrere e allora, come per magia, di corde ne pizzichi due. Questo ovviamente ti mette nella dolorosa necessità di dover accordare la corda pizzicata in simultanea con quella che hai già accordato, cioè di dover insomma fare in modo che le due corde suonino esattamente la stessa nota, l'unisono sia tale. Perché si accordano prima le note basse e poi quelle alte? Questa è un'altra cosa che fa parte della natura. Vediamo un po' chi è rimasto. 1300. No, il temperamento di Bach non è più o meno quello moderno. Tutti non sparano. Non è più o meno quello moderno. In realtà non si sa esattamente che temperamento usasse Bach. Sono stati scritti libri e libri, migliaia di pagine da illustri musicologi di cui voi non avete neanche mai sospettato l'esistenza e tutto viene risolto da un piccolo commento a un post di, su Facebook. Questa cosa è meravigliosa, io adoro i social. Senatore, so che il suo primo alla no, io lo ginocchiere le, non, non, non, non so neanche cosa sia. Un saluto dalla città di Girono, Frescobaldi. Oh, io ci sono stato nella città di Girone Frescobaldi. Frate. Abbiamo molta pazienza. Questo mi fa piacere. Ecco un'altra cosa che questo post eccessivamente didattico eh, suppongo vi dia come meta messaggio: è che ci vuole molta pazienza. Quando voi arrivate e vedete uno che suona, ecco dietro, lui ha fatto tutto questo. Oltre a sapere tutto quello che vi ho detto e anche molto più di me si è anche preso la briga di preparare lo strumento perché abbia un suono buono per voi cosa che adesso io continuo a fare qua c'è un... per esempio un altro dei tanti problemi qua c'è una penna che non funziona sempre le cose funzionano un'altra cosa, a proposito di un'armonia fase 1, fase 2, fase 1, do diesis, fase 2, Re bemolle, naturalmente se io questo Mi bemolle lo prendo a una terza giusta inferiore del Sol sarà un Mi bemolle, non potrà essere utilizzato come Re diesis, come Re diesis sarebbe troppo alto e infatti... Mi bemolle maggiore mi funziona come tonalità. Si maggiore, dove la stessa nota sarebbe un Re diesis, non mi funziona. Capito? Nella fattoria del mesotonico alcune note sono più uguali delle altre, che è un po' come il 5 Stelle, dove all'inizio uno valeva uno, Vedo che non abbiamo, non so se sono scomparsi perché gli ho detto che non mi tagliavo lo stipendio o perché ho cercato di fargli capire che nessuna potenza di tre mezzi è uguale a una potenza di due, non so, una di queste due cose deve averli sterminati. Ma non abbiamo neanche piddini perché per loro, diciamo. La cultura è un bene di consumo, loro la consumano, non la fanno. Dicono di leggere dei libri, ma non li scrivono. Dicono di ascoltare musica, ma non la suonano. E tutti i miei amici artisti, tranne quelli che lavorano all'estero, sono disperati perché... Non ci hanno ascoltato sulla partita IVA, sul tabaccaio e fumano, per cui sanno che cosa è un tabaccaio. Figurati se sanno che cosa è un clavicembalista, i piddini con la loro spocchia. Ecco, quella a cui state assistendo è una tipica gara di rutti leghista di quelle che facciamo a Pontida. Io e Massimo Gravaglia, per esempio. Oddio, il si sì. oggettivamente scordato, ricorda un po'. Adesso le note ce le abbiamo tutte. E allora adesso, così. Un attimo, devo rimettere qua la traversa, che poi qua il problema è il legno vive, quindi quando è umido si gonfia quando è secco si, si sgonfia e quando è caldo si dilata e quando è freddo insomma Vabbè. rimettiamo anche questo facciamo un po' un, un check complessivo però bisogna anche sapersi accontentare se anche fatta una certa un attimo che prendo una cosa che mi serve questo è quel libro che quando vado in pensione lo incido non nel senso che incido il libro nel senso che incido quello che c'è scritto non so se vi ricordate una volta che ho messo su Instagram questa Si basa su un basso molto semplice un mio amico napoletano cioè si ripete sempre questo basso so, do, Napoletano poi diventato leghista, prima che diciamo in una fase precedente della sua vita politica, diceva: Beh, si chiama Bergamasca perché questo basso così semplice è l'unico basso che un leghista può capire. Capito? Capito che fama che abbiamo noi leghisti? cioè, una cosa io ho detto: Guarda, caro, non è come pensi tu. Poi, dopo l'ha capito, e quindi su questo basso. E via, via andare, via andare, per... si può arrivare a livelli di ma io voglio far sentire una cosa più tranquilla, anche perché sono stanco e voglio pensare ai miei amici... ricercare di Pasquini e altro altro beh qua ci sarebbe da studiare tanto queste non senza studiare non me la sento di farvele sentire anche se varrebbe la pena qua c'è Michelangelo Rossi Michelangelo Rossi è un altro di cui ovviamente non avete mai sentito parlare o forse sì c'è una bellissima incisione di un tedesco fra l'altro non mi ricordo come si chiama sì, c'è un pezzo della che, che, famosa della toccata settima dove gli parte l'embolo e lui si mette a fare una serie di cromatismi sui tempi già un passaggio. Insomma anche lui ricercava. Va bene, adesso secondo me ce ne possiamo andare a dormire e che cosa abbiamo imparato. Abbiamo imparato che le teorie sono belle, uno se ne innamora, poi è lo stesso vale per le ideologie, poi c'è la realtà che è fatta per esempio di... Sì, l'immagine rovesciata, grazie tante. Per forza è presa con... con <ride> Il temperamento è un po' più dinosia. no, sì, no, è certo, è chiaro, questo... No, è un, è, un, è un mesotonico decente, diciamo, forse su un disco fare un po' più attenzione, il problema appunto è che deve essere così, cioè le tonalità eh, diciamo La bemolle, Si maggiore soprattutto La bemolle o anche Re bemolle ecco queste tonalità chiaramente eh... Sono molto cacofoniche, se era questo quello cui stavi parlando. Partita IVA sopra della follia. Dunque, vediamo un po' se ce l'ho qui. No, non so, ricordo se ne capricci. Domande? Buonanotte, sì, direi buonanotte, facevo il riassunto. Allora, il riassunto della serata. Le teorie sono affascinanti. Per esempio, Pitagora la sera accorto che esistevano i rapporti armonici e quindi, ehm, quando nel Rinascimento si è scoperta la filosofia greca, si è cercato di strutturare la teoria musicale intorno alla teoria dei rapporti armonici. Purtroppo però, eh, su una tastiera, per i motivi che vi ho fatto vedere prima, questa teoria porta a dei vicoli ciechi e bisogna venire a dei compromessi. Quei compromessi si chiamano temperamenti vi ho fatto vedere un tipo di temperamento, il temperamento mesotonico, che si utilizzava appunto quando finalmente, impattando con la uh, realtà dell'acustica, i filosofi pitagorici, e tutto il pitagorismo, platonismo sostanzialmente fiorentino, dovette impattare con il fatto che bisognava, bisognava venire a un compromesso. Vi ho spiegato che nel corso della storia della musica, questi compromessi sono stati diversi e c'è stato tutto un periodo che ha portato da questi temperamenti che non sono circolanti, perché non sono circolanti? Non sono circolanti perché alcune tonalità sono buone e altre sono pessime, quindi non puoi diciamo, circolare attraverso tutte le tonalità con il passare del tempo si è arrivati a temperamenti circolanti. Quindi, in altre parole, la purezza è una cosa molto bella, eh, in pratica non ti porta da nessuna parte, dietro ogni cosa semplice che vedete, ora ascoltate, c'è tanto studio e tanta, e tanta complessità. E i piddini che pensano di essere colti, non stanno facendo un accidente di niente per i miei colleghi musicisti che sono disperati. Quello che avete visto qui, questa sera, è un pezzo di Made in Italy e non mi riferisco al fatto che io diciamo, sono stato fatto a Firenze o che questo clavicembalo è stato fatto a Canepina o che questa musica è stata scritta a Roma. Mi riferisco proprio all'essenza stessa della riflessione che vi ho trasmesso, anche perché Pitagora, salvo errore, eh, non era, eh, diciamo, la sua scuola si sviluppò, si sviluppò come sapete, in, in quella che oggi chiamiamo Calabria, da quelle parti lì. Quindi già risalente, mh, la Magna Grecia era la culla di queste riflessioni, ma è tutto... Tutto nato, è tutto nato qui, sono nati qui questi strumenti, è nata qui questa musica, è nato qui questo pensiero, questo pensiero ha dato forma al nostro mondo, vi ho anche spiegato che la teoria che affascinava i musicisti che andavano alla ricerca dei rapporti armonici di Pitagora era la stessa teoria che affascinava gli architetti come Leon Battista Alberti, vi ho spiegato che gli stessi rapporti che trovate nella teoria musicale eh, e anche nella prassi musicali di quell'epoca li trovate nella prassi architettonica del rinascimento ho cercato di farvi viaggiare attraverso il rapporto fra il numero e la nostra arte nella nostra storia noi siamo tutto questo, lo siamo quando lo sappiamo, eh, ma lo siamo anche quando non lo sappiamo lo siamo sempre, noi siamo questo però in questo momento siamo governati da persone che non sanno che noi siamo questo. Ci sono stati altri periodi bui nella storia del nostro paese e siamo riusciti ad andare avanti lo stesso e a lasciare comunque una traccia nella storia dell'umanità, che poi è traccia di un granello di polvere che sta in uno dei baffi della spirale della galassia, quindi insomma dobbiamo anche imparare tutti a collocarci. Però in quel piccolo microcosmo che è il nostro pianeta noi abbiamo spiegato queste cose al mondo. Se tu sei un musicista e vedi che vengono dalla Corea, dal Giappone a imparare quello che tu sai e tu fai perché tu sei italiano, è chiaro che... Diciamo naturali, te sei portato un po' di più ad apprezzare il fatto di essere italiano rispetto a uno che magari fa l'NBA o così te lo ritrovi dire scemenze in, a, a Wanaganese su Twitter con la sua bio in inglese ridicola. E... Cioè, alla fine, diciamo così... Mh, dicono che non bisogna mettere tutte le uova nello stesso paniere, gli avonagani, no? dicendo che bisogna differenziare il rischio, che è una buona strategia. Sono convinto anch'io, secondo me, fare tante cose un po' male sotto il profilo dell'apertura di spirito e dell'arricchimento culturale è meglio che farne una benissimo. Allora, io sono perfettamente convinto del fatto che se ho avuto il coraggio di... Mh, con grande umiltà, semplicità, staccarmi da certi luoghi comuni, andare a cercare in libri magari un po' più antichi la spiegazione di quello che stava succedendo adesso. Se riesco a farmi capire da voi quando, quando parlo, almeno da alcuni di voi, Molto dipende veramente dal fatto che, che una parte della mia vita l'ho passata qua davanti, avete anche sentito i dischi, non ho mai voluto essere, e ne ho potuto perché non ho studiato abbastanza, un, un solista, per fortuna non sono diventato come avrei potuto un professionista la musica altrimenti starei morendo di fame come tutti i miei amici che qui per tanto tempo ho invidiato la vita artistica fin a che non mi è toccato anche a me fare quella vita da professionista che è una vita durissima le cose che non si conoscono sono sempre bellissime la vita degli altri è sempre meravigliosa poi quando la fai perché che Salvini, Matteo, si accorge di te e, e ti chiama, che è diciamo, il duale del, del, del quadro di Caravaggio che abbiamo accanto al nostro luogo di lavoro. Ti rendi conto che le cose sono diverse, così come quando, magari dopo essere diventato docente universitario, dicevi, ah figata, adesso mi sono diplomato, faccio i concerti, vado in Russia, vado in Polonia, vado in Francia. Dopo un po' ti rendi conto che, uno che lo fa tutti i giorni deve trovare quella cosa massacrante, per guadagnare poi poco. Eppure ci sono tante persone che dedicano la loro vita a tenere vivo questo nostro patrimonio. Io lo so perché, perché, perché suonare, interpretare, essere il tramite fra, fra queste carte vecchie, morte. Ecco. Pasquini. Ovviamente ribaltato, come sapete. Per queste carte vecchie, morte e voi è essere il tramite, essere il mediatore, essere quello che guida dentro un discorso, essere quello che seduce, che deve rendere interessante una cosa che forse non è interessante, ma in cui bisogna trovare un motivo di interesse, è una, è una cosa bellissima, è un'emozione un meravigliosa, io forse tre volte in vita mia ho sentito di avere veramente con me da solista, perché ero solista un, una, una platea grande, mi ricordo in particolare in Francia al festival Musique mémoire, lì suonavo il flauto, facevo i concerti di Scarlatti, era una cosa diversa, è un'emozione enorme, sinceramente quando mi sono trovato nell'aula del senato e mi sono accorto che quando io parlavo la gente stava zitta e ascoltava, anche quella ovviamente è un'emozione, diciamo è una soddisfazione, una soddisfazione, un'emozione no, l'emozione è quando comunichi con la musica, quando riesci a conquistare in quel modo l'attenzione degli altri perché, perché ti poni a un livello più, più profondo e perché probabilmente chi ti ascolta sta capendo quello che vuoi dirgli io quando parlo in aula al Senato non ho la sensazione di essere sempre capito da quelli cui mi sto rivolgendo che sono quelli dall'altra parte che sono quelli che che in questo momento hanno risolto il problema, perché tanto i soldi non ve li danno, così voi siete costretti a metterci i vostri o a ammazzarvi e loro hanno fatto la patrimoniale senza dire che l'hanno fatta. Ecco io Che quelle persone lì possano capire quello che gli dico e poi che cosa gli dico? Gli dico siamo tutti uomini, siamo tutti fratelli, dobbiamo, dobbiamo aiutarci, siamo italiani, siamo i portatori di una storia, perché continuate a fare la guerra ai vostri simili? In nome di, di che cosa? Qual è, qual è il risultato? Qual è l'obiettivo di ridurci in schiavitù? Quale è? Quale è? Non si può capire. Non si può capire. Un paese che ha tutto. Un paese la cui materia prima, come dice spesso l'onorevole Giorgetti, è l'intelligenza. E quindi noi ce l'abbiamo. Ecco, parlare in Senato e sentire gli altri che stanno zitti è una soddisfazione. Suonare a 500 persone e sentire che sono con te è un'emozione. E io capisco, appunto, i miei colleghi che anche loro, in qualche modo, sono soggetti a una patrimoniale continua, nel senso che di fatto i colleghi musicisti non dico che paghino per acquistare questa emozione che in realtà regalano agli altri, ma è quasi così. Già il fatto che vi abbia dovuto dire che sono dovuto andare in Siberia, in Polonia, eh, in Francia, eccetera, eccetera, per suonare la nostra musica vi fa capire che vicino a casa non era possibile. Ma a voi sembra mai possibile che a Roma, dove... È successo buona parte di quello che vi ho raccontato, per esempio Pasquini, sì, è nato in Toscana a Massa e Cozzile, però ha lavorato a Roma. Non ci siano delle orchestre barocche stabili, che tutte queste meravigliose sale, incluse quelle dove, cioè, meno male che il presidente Casellati, diciamo, organizza, qualcosa, ma dobbiamo farlo noi parlamentari, cosa dobbiamo fare? Poi dobbiamo anche spazzare la stanza, quando ce ne andiamo? Eh, cioè, vabbè, noi saremmo i leghisti, quelli che fanno le gare di rutti sul pratone di Pontina. così vuole la vulgata. Loro sono quelli bravi, hm? quelli colti, quelli dalla parte giusta e stanno facendo morire quelli che hanno creduto in loro <ride> non è fantastico pensate che sono stato cercato in questi giorni da colleghi bravi, bravissimi cioè di, di livello internazionale di apason d'oro che secondo me diciamo con, con alcuni dei quali ho lavorato, con altri, con altri no, parlo di colleghi musicisti ovviamente, che secondo me um, una volta piuttosto si sarebbero fatti tagliare un braccio che parlare con un leghista, ancorché il loro amico. Eppure, eh, qui si applica a quello che dice Céline, e che adesso non, non mi va di ricordarvi, nella vita arrivano a un certo punto i momenti della verità e ti rendi conto che le persone in cui hai creduto non credevano in te quindi io spero, mi auguro che abbiate letto questa mattina sul Sole 24 Ore ma lo trovate anche sulla sua pagina Facebook l'editoriale di Matteo È un editoriale molto bello che parla di una cosa molto importante, cioè parla del fatto che voi, e voglio dirvelo in questo ultimo giorno di lockdown, avete mostrato di non essere quello che il PD vi dice che siete, cioè dei subumani, cialtroni, individualisti, eh, sconsiderati. Siete stati disciplinati, siete stati compatti, avete assorbito nelle vostre famiglie il peso di restrizioni sociali e personali prese in modo quantomeno irrituale. Ho visto che alcuni presidenti di TAR non sono d'accordo con questa interpretazione, non fa niente. La differenza delle opinioni è il sale della democrazia. Voi siete stati il contrario di quello che gli esterofili autorazzisti piddini dicono che voi siete. E questo significa che bisogna costruire un nuovo patto fra Stato e cittadini, un nuovo patto fra politica ed elettori e questo nuovo patto deve essere basato sulla fiducia che voi avete meritato e che lo Stato vi deve dare. Non è più tollerabile da parte di nessuno, non è più tollerabile da parte vostra che lo subite, ma anche da parte nostra che ne siamo testimoni, il fatto che voi siate considerati dei presunti colpevoli, presunti colpevoli verso il fisco, presunti... Eh, non è possibile. Non si può ricostruire un paese sulla base di questa filosofia e di tutte le storture che ne derivano, a livello, per esempio, amministrativo, perché sì, va bene, la corruzione è una cosa brutta, ma per combattere la corruzione basta una cosa molto semplice, quella che in questo momento a Palazzo Chigi non c'è, per esempio, cioè la trasparenza, esattamente come noi siamo preoccupati perché non abbiamo capito come sono stati scelti e che cosa stanno facendo i membri delle task force, no? esattamente allo stesso modo, no? immagino che se non si sa niente di un appalto, del perché è stato dato, del quanti soldi sono stati dati, di come vengono spesi, qualcuno possa essere preoccupato. Ma la risposta è molto semplice. E qui è anche in questa diretta, in, con la massima trasparenza, vi ho accordato questo cembaro in tono medio... <susurra> Dopo avervi dimostrato che la purezza quella delle quinte o quella dei grillini ti porta a sbattere contro un muro ti porta a sbattere contro, contro la realtà è un delirio allucinato e ideologico che non rispetta l'umanità non rispetta l'orecchio la purezza delle quinte perché alla fine ti trovi con un comma pitagorico di troppo e non, non rispetta la, la, la voglia di fare la voglia di creare che voi avete la purezza dei grillini, tutti odio e sospetto, grillino perfetto, non si può continuare con la cultura del sospetto, ci vuole la cultura della trasparenza, la cultura della trasparenza è quella che, che noi stiamo cercando di portare nel nostro lavoro di parlamentari, raccontandovi quello che facciamo, spiegandovi perché lo facciamo, poi qualcuno lo capisce, qualcuno non lo capisce, va bene così, Essendo un ambito politico si ha anche il diritto di avere una diversità di vedute, è perfettamente normale che questo possa succedere. Però noi vi stiamo facendo vedere come funziona una commissione, dove sono gli atti parlamentari, qual è l'iter di un procedimento, cose che, come avete potuto vedere ieri servate su Twitter, anche i docenti universitari ordinari di materia giuridica non sanno e voi le sapete, perché noi vogliamo che voi le sappiate, perché noi vogliamo che voi possiate controllarci. Questo è un rapporto onesto fra eletto ed elettore, e quello che dice Matteo è che bisogna ripartire sulla base di un patto diverso, ma purtroppo stiamo assistendo, lo dico senza polemica, è un dato di fatto, io dicevo le stesse cose quando ero a sinistra della sinistra del PD, eh? mi posso permettere tranquillamente di dirle oggi. Stiamo assistendo al fatto che c'è proprio un gap culturale che costringe la sinistra a essere nemica del paese e quindi di se stessa, senza capirlo, senza, sicuramente senza volerlo, ma è proprio le è connaturato essere contro alla, allo spirito profondo, storicamente accumulatosi nel tempo che ha fatto di questo paese quello che è loro proprio sono un corpo estraneo io non so perché ci abbiamo riflettuto tanto insomma sapete che questo per me per un po' di tempo è stato un problema adesso il problema è più loro che mio era un problema quando ero in mezzo a loro ora che sono davanti a loro il problema è loro è la stessa cosa che vale per i membri di questo governo, finché sono un presidente di commissione in audizione sono accanto a loro, quando non lo sarò più sarò di fronte a loro e allora, diciamo così, anche per loro <ride> cambierà la musica, bene. Alla fine abbiamo parlato anche di politica, contenti? Allora, adesso vi lascio. La trasparenza è utopia. Sì, la trasparenza forse, perciò sono d'accordo anch'io, ma eh, la trasparenza di un appalto secondo me non è utopia, basta solo realizzarla, no? E, ed è molto meglio che bloccare quell'appalto aspettando che una pubblica amministrazione in cui i cui ranghi sono stati distrutti dall'austerità, no? Eh, faccia dei controlli che oggettivamente non può fare per mancanza di personale no? perché, attenzione, non è un caso se quelli che vogliono lo Stato minimo vogliono anche l'austerità perché naturalmente uno Stato che voglia spendere, e spendere bene deve avere un apparato amministrativo che funziona l'apparato amministrativo è snello, e rapido, se le persone evadono le pratiche. Ma voi vi ricordate quando vi ho fatto la diretta per farvi vedere cos'era il Cura Italia, quel pacco di carte lì? Ecco, immaginate che quando si fa un appalto c'è comunque un pacco di carte così e qualcuno se lo deve smazzare. E come potete pensare che ammazzando lo Stato, nel senso di eh, eliminare... Eh, quella spesa pubblica improduttiva che è il dipendente pubblico che ti deve controllare, se è il caso di controllare, tu hai una maggiore fluidità dei controlli. Qui la filosofia dovrebbe essere totalmente diversa, dovrebbe essere basta controllare le scemenze per mettere una fioriera di fronte al mio negozio o per rifare il bagnetto di casa, non so, o per tinteggiare, non so neanche un'autocertificazione, lo faccio, tanto se violo le regole puoi sempre controllarmi. E il vicino fa chi la chiamate, vigilurbani, il vigile urbano, il vigile urbano viene e vede se la cosa è fatta bene o male. Ma almeno non ho perso tempo con l'autocertificazione. Per le cose importanti invece ci vuole il controllo, non basta un'autocertificazione. Ora siamo immersi da un diluvio di carte che sono troppo per alcune cose e troppo poco per altre, ma che hanno uno scopo, qual è? quello di scaricare il costo del controllo anche in termini penali ma anche in termini amministrativi sull'utente anziché sull'amministrazione e nel caso delle grandi opere quello di impedire allo Stato di spendere, capito il legame che c'è fra Stato minimo e, eh, e, eh, e austerità, eccolo, E nelle cose, vi ricordate quando ieri sera a Tremonti si è fatta una risata quando... <ride> quando ha detto a Pasquino che era utopistico immaginare di spendere 36 miliardi in due anni no? da parte della pubblica amministrazione perché il tema è esattamente questo cioè, ma neanche se riformi completamente il codice degli appalti neanche se fai una riforma anche della magistratura neanche se riesci a spendere e poi non le puoi fare in due anni riesci a spendere tutti quei soldi e l'ammontare di una finanziaria aggiuntiva non ce la puoi fare ma noi adesso però abbiamo bisogno di poter viaggiare e dobbiamo liberarci dalla zavorra. E la zavorra è una zavorra culturale. Le persone che non credono in voi, non credono in voi perché non sanno chi siete, non credono in voi perché non possono capire che cosa siete. Questo è il problema. E se voi siete qui è perché voi sapete che noi possiamo capire che cosa siete. Possiamo capire quali sono le vostre aspirazioni, riteniamo che meritiate di averle e vogliamo aiutarvi a realizzarle. È solo questione di tempo. Resistiamo e affrontiamo con serenità e fiducia i paradossi, i misteri eh, e i cavilli delle fasi 2, 3, 4, 5, 6. A domani.